Eccoci qui con Ottavia Piccolo, eh, autrice dello eh, spettacolo appunto Donna non rieducabile su Anna Politkovskaya, eh, giornalista russa che ha pagato con la vita il suo impegno, eh, i, su i suoi articoli appunto che faceva contro i poteri forti nella Russia, e lei ha portato in scena una storia che viene da lontano dunque, una, eh, ma è anche una storia vicina se pensiamo ai tanti giornalisti e cronisti minacciati negli ultimi tempi qui in Italia e crede che si possa fare ancora informazione eh, liberamente nel nostro paese senza cedere il passo ai poteri forti eh, prima che si tocchi il fondo insomma nel momento che siamo. ma dunque eh, che l'informazione sia in difficoltà nel nostro paese non c'è dubbio eh, ovviamente non lo è allo stesso modo che in altri paesi come per esempio la Russia eh, diciamo che lì i giornalisti scomodi li ammazzano senza tanti complimenti e non soltanto i giornalisti eh, chiunque eh, si occupi per esempio di diritti umani o, o comunque sia un dissidente un po' eh, troppo ciarliero. Eh, nel nostro paese non si arriva a tanto ma certo si vogliono far tacere comunque le voci, le voci scomode questa nostra testimonianza su Anna Politkovskaya che si chiama appunto Donna non rieducabile è stata scritta da Stefano Massini eh, che è un giovanissimo autore eh, fiorentino eh, autore teatrale molto, molto attento alle cose che ci sono intorno eh, quindi all'attualità a quello che, che, che, che, che succede nel mondo eh, è stato messo in scena già ormai tre anni e mezzo fa eh, quindi pochi mesi dopo la morte di Anna Politkoskaya che è morta il 7 ottobre 2006 eh, la regia è di Silvano Piccardi e noi, e noi in un certo senso facciamo, cerchiamo di fare non dico controinformazione sarebbe troppo perché in realtà tutte le cose che si dicono nel testo e nello spettacolo chiunque le può leggere sui libri di Anna Politkoskaya che sono stati eh, editati prima della sua morte e dopo eh, sul testo teatrale di Stefano Massini che è pubblicato eh, si può vedere il video eh, che, che noi abbiamo fatto di questo spettacolo che si chiama Il sangue e la neve con la regia di Felice Carpa, quindi si può venire a teatro quindi voglio dire l'informazione, le cose che, che noi diciamo si possono trovare dappertutto eh, non, eh, non è così difficile è eh, solo che non dico che ci voglia coraggio ma certo un po' di sana incoscienza per andare in giro eh, a dire che in fondo eh, donne scomode come Anna Politkoskaya ce ne sono sempre state, ce ne sono ancora e che per esempio gli assassini di Anna Politkoskaya non sono stati trovati non c'è nessuna intenzione in Russia di fare un un processo serio, i mandanti non si sapranno mai e quindi quest questa morte resterà un mistero. Noi siamo abituati in Italia, cioè abbiamo misteri da sempre, qualche giorno fa eh, abbiamo visto che cosa è successo con la strage di Brescia di cui non si saprà mai più niente. Eh, quindi purtroppo noi siamo abituati a a insabbiamenti di tutti i generi, eh, non, non abbiamo niente da imparare purtroppo da questo punto di vista. Quello che noi cerchiamo di fare con il nostro lavoro è non dimenticare Anna Politkoskaya, ma non solo lei. Quando, quando Anna Politkoskaya è morta era la trecentesima vittima, vittima dal 1996, cioè dalla caduta del... del dell'Unione Sovietica la trecentesima giornalista uccisa eh, dopo di lei ne sono state uccise delle altre uomini e donne e di qualche giorno fa se vi ricordate il giornalista picchiato eh, mandato in coma perché parlava di un di un bosco che non doveva essere distrutto quindi insomma non siamo messi bene sicuramente eh, a maggior ragione appunto tornando alla sua professione di attrice eh, mi viene naturale chiederle un parere sull'attuale situazione della promozione culturale nel nostro paese sui recenti tagli e appunto se ci possono essere delle eh, possibilità che ciò non avvenga secondo lei e come far arrivare eh, a più persone possibili la cultura oggi che sembra dimenticata. Da, ma eh, certo, ma allora eh, il problema dei tagli è talmente evidente e ovviamente non riguarda soltanto eh, il cinema, il teatro, ma riguarda la cultura in generale, come diceva lei giustamente, eh, che vuol dire la scuola, l'università. Mm. Quindi è tutto legato, è tutto insieme, non, non, quando si parla di cultura si deve parlare di, di, di formazione anche di informazione, ma soprattutto di formazione ed è quello che è il, la, la, la, la, il, la debacle totale non solo del governo, ma del paese in questo momento. Eh, certo questa distruzione eh, della, della nostra cultura viene da lontano, abbiamo avuto anche dei governi di sinistra che hanno fatto dei disastri dal punto di vista della cultura quindi qui è questione proprio di riprendere in mano la situazione l'unica speranza è che tutto cambi il più presto possibile eh, che ci siano non solo un nuovo governo ma veramente un nuovo modo di eh, riaffrontare il tema della, della cultura nel nostro paese che sembra eh, totalmente dimenticato eh, in ultimo volevo chiederle eh, appunto a lei che si è impegnata molto eh, per, contro l'emarginazione della donna, eh, appunto, e uno sviluppo economico e sociale, appunto, specie nelle, eh, nei paesi in via di sviluppo. E, ultimamente il nostro paese ha, sta subendo appunto, una grossa immigrazione di certo. donne da vari posti dell'Africa dell e dell'Asia e crede che il tema della donna migrante, eh, dell'emarginazione della donna migrante sia un po' occultato, eh, ci sono dei problemi nel nostro, nella ovviamente, nostra società? Ovviamente no? ci sono problemi nel, nella società, io non è che abbia fatto molto e che conosca eh, il problema così a fondo, eh, per un po' ho collaborato con Pangea che era un un'associazione, una onlus che si occupava soprattutto di microcredito eh, negli altri paesi eh, di microcredito per le donne eh, che avevano eh, bisogno di eh, come dire, innescare una, un, un circolo virtuoso eh, per poter cambiare la loro esistenza eh, nel nostro paese in questo momento ci sono sacche eh, amplissime di emarginazione che è sol non solo emarginazione eh, così, per quanto riguarda i, i migranti, le migranti ma anche per quanto riguarda comunque la povertà eh, da noi anche da noi ci vorrebbe eh, di nuovo una cultura per esempio del microcredito o, o comunque una cultura dell'immissione nel nella società perché sempre più donne sono quelle che patiscono il, eh, soprattutto la crisi di questo momento mi viene in mente per esempio che eh, Emergency a eh, Marghera quindi in Italia è stata costretta dico costretta in senso buono a fare un eh, ambulatorio per i migranti perché ci sono pur nel nostro civilissimo paese ci sono persone che essendo irregolari non hanno diritto all'assistenza sanitaria quindi Emergency che è un'associazione che si occupa delle emergenze in giro per il mondo ha scoperto che anche nel nostro paese ci sono delle emergenze e quindi per esempio come aveva già fatto in Sicilia ha creato un, una cosa a Marghera quindi vuol dire in Italia. Eh, la ringraziamo per essere stata qui grazie con noi e migliori auguri appunto per il suo spettacolo e il, il suo impegno civile. Insomma. Grazie, grazie molto.